L'area 51 è un deserto abbandonato che dista circa 130 km dalla città di Las Vegas, questo deserto si chiama Nevada, l'area 51 viene riconosciuta come uno dei posti più segreti, l'America per molto tempo ha negato anche l'esistenza di questo luogo. Nell'area 51 è vietato l'accesso a qualsiasi persona comune. Questa è un'area ristretta. Viene monitorata ogni persona che passa anche vicino a questo luogo. Si dice che sotto ci sia una città abitata, dove le persone lavorano. Si dice che c'è anche un sistema ferroviario, ma non ci sono prove. Un'altra cosa interessante è che i lavoratori vengono portati nell'area tramite un aereo. In questi aerei non c'è la firma di nessuna compagnia aerea, anche i piloti sono anonimi. I passeggeri che lavorano nell'Area 51 non hanno il permesso di parlare con nessuno. Loro non sanno neanche dove stanno andando di preciso. Si dice che dagli edifici dell'Area 51 non si può vedere da fuori, perché i vetri sono oscurati da tutte le due parti. In questo luogo da diversi anni sono diffuse tante voci. Per esempio si dice che l'uomo non è mai stato sulla luna e le foto erano scartate proprio da qui. Un'altra teoria è che il governo americano sta costruendo una macchina del tempo ma la teoria più diffusa è che nell'area 51 vengono tenuti gli alieni, secondo questa teoria gli alieni e i loro UFO vengono catturati e tenuti nell'area e su di loro vengono fatti degli esperimenti. Da tanto tempo le persone continuano a credere a questa teoria, dal 1955 alcune persone avevano anche ammesso di aver avvistato alcuni UFO, ma questa era la verità. Fino al 2017 l'America non aveva ammesso la presenza dell'Area 51, venivano cancellati anche le immagini satellitari dai dati dell'America. L'Area 51 è una base militare sperimentale, nel 1951 era stata creata per creare e sperimentare armi e veicoli segreti. Nel 1955 l'America aveva iniziato a lavorare su un aereo chiamato U-2. Secondo il governo americano, quello che le persone dicevano fosse UFO, in realtà erano gli aeromobili U2. Più di questo, nessuno sa cosa succede dentro all'area 51, però ancora non si capisce perché l'America ha negato la presenza di questa. Nel 2016 Hillary Clinton promise che se avesse vinto le elezioni avrebbe cercato di rivelare alcuni documenti segreti dell'area 51. La domanda è che se l'area 51 è una base sperimentale perché Clinton avrebbe detto di rivelare alcuni segreti su questa. Hillary Clinton perse le elezioni e questo rimase un mistero.